Finalmente ci siamo, parte la prima scuola italiana di implantologia protesica peniena, nella splendida location della Casa del Sole di Formia, di fronte al mare, e questo non, non guasta mai, grazie alla lungimiranza del dottor Costa, proprietario della clinica, e al nostro amico primario urologo dottor Domenico Tuzzolo è un anno che ci prepariamo siamo diventati già un centro di riferimento nazionale per l'implantologia protesica nello specifico Effettueremo impianti con la tecnica mini-invasiva messa a punto dal dottor Perito negli Stati Uniti. Vogliamo essere antesignani in questo percorso di formazione e creare il primo centro italiano di training sull'impianto di protesi al pene. Abbiamo perfezionato questa tecnica negli ultimi dieci anni, siamo in grado di poter creare nuove figure professionali, nuovi professionisti che possano dare una larga diffusione a questo tipo di soluzione chirurgica che rappresenta per l'uomo la vera soluzione al problema quando non risponde più alla terapia medica per la disfunzione erettile. Questo sarà un percorso che ogni mese ci porterà a eh, divulgare la nostra conoscenza, a conoscere nuovi colleghi e a creare sempre più figure professionali che possano diffondere questo tipo di soluzione chirurgica. Domani avremo i primi tre, arriveranno da Milano, da Napoli, da Pisa. Siamo veramente entusiasti, vi aspetto, un abbraccio!